Metz, eliminati Seppi e Giannessi, Bolelli nel Maindrat. Dopo una settimana di stop, Lat torna a fare scalo in due importanti città europee, San Pietroburgo e Metz. Con questi due tornei, inizia ufficialmente la stagione sul veloce indoor, che avrà il suo culmine a Londra in occasione delle Atp Finals. In Russia ha fatto il suo esordio Lorenzi, a Mez, Seppi e Giannessi cercavano gloria rispettivamente contro Simone Copilo. Andiamo a scoprire tutti i risultati. Risultati. Sul campo principale, match di qualificazioni miscelati con le uniche due sfide del tabellone principale. Calcano il terreno di gioco Vincent Millot e Skipper. TDS N grado 4 e N grado 8 delle qualificazioni. Il derby francese viene vinto da Millot, 75766 dopo una ora e 30 m di gioco. A seguire la doppia VC Hugo Humbert, affronta il nostro Simone Bolelli, dentro grazie al Protect. Vittoria al Cardiopalma per il bolognese. Che dopo aver perso il set inaugurale 6-3, vince i successivi due set alti e break, accedendo al tabellone principale. Chiude il programma diurno la sfida tra Marius Copile ed Alessandro Giannessi, valevole per il 1-T. Senza storia il match, il Rumino trionfa con un perentorio 6-3-6-2 e rimpingua il suo bottino contro l'Azzurro, 2-0. Un solo match nel programma. Andrea Seppi incrocia la racchetta con Gilles Simon, l'altoatesino ha sempre perso, 5-0 gli H2H, e l'incrocio di Metz rafforza la teoria, 6-3-6-0 del francese, ed anche Andreas eliminato. Sul secondo campo, in ordine d'importanza, due match valevoli per le qualificazioni. Sfida infuocata tra Stefano Stzitzipas, next-gen greco che sta attraversando uno splendido periodo di forma, recente vincitore a Genova, e Yannick Madden. Stzitzipas non sbaglia, e piega il suo rivale 6-3 al 3-grado, raggiungendo il Maingrad. Nell'ultima sfida in programma elenne grado 1 Peter Gogiozic e Yannick Mertens si danno battaglia. Vince agilmente il teutonico, 6-3-6-4 e qualificazione in tasto.